Ciao ragazzi, io sono Arne e ora vi racconto la storia di un tippetto che conosco, cioè Terkel. Il mio nome è Terkel, vi racconto la mia storia, vari avvenimenti hanno distrutto i miei giorni di gioia, frammenti di vita mandati a puttane, per un padre che non c'era e se c'era beveva, come un po' nato. ma tutto questo non mi ha peggiorato, anzi mi ha rafforzato, Vivo i problemi come se non ci fossero mai, non mi accorgo mai se finisco nei guai. Sono in costante dissociazione dalla realtà. Vivo i momenti con costante passività. Ci credo che un giorno tutto finirà, per questo accetto ogni avvenimento che la vita mi dà. Ma dentro ho il freddo, ho il gelo, forse più freddo dell'Alaska e del suo terreno. Mi sento straniero e mi nascondo nel mio mondo fatto di nulla, manco quel nulla mi Porta a fondo, chi son domani che cosa accadrà Tra dieci anni tutto questo che fine farà Forse mi aspetto un cambiamento radicale Ma chi nasce tondo, non muore quadrato, legge universale